Ciao, sono Adri, benvenuto a casa mia. In questo video ti spiegherò eh, come scegliere il vino giusto per ogni occasione. La regola fondamentale eh, per scegliere il vino giusto in ogni occasione è quella di andare in crescendo. Quando sei al ristorante oppure a cena con gli amici, ricordati che non bisogna mai partire con un vino eh, di grandissima struttura. Bisogna sempre partire con un vino che abbia una eh, struttura lieve, leggera, non un vino importante. Ti faccio un esempio. Se eh, inizi, sin dall'aperitivo o dal primo piatto, a degustare un Amarone, un Grande Barolo, un Barbaresco, dovrai andare increscendo e quindi degustare un Amarone o un Barolo di un'annata più importante, che sia più invecchiato, più strutturato. Questo perché le nostre papille gustative si saturano immediatamente. Quindi se tu retrocedi con un vino, per esempio un Abbiolo delle Langhe, dopo aver bevuto un grande Barolo,